Namaste, come state? Io sono Elai in arte, Elai Sweet Art. E vi chiederete cos'è questo? Io sto facendo una tinta eh, e nel mentre ehm, non volevo sprecare questo tempo e quindi ho deciso di registrare il mio primo video YouTube. Sono felicissima di aver trovato il coraggio di farlo ehm, e devo ammettere che io questo video l'ho già registrato tre volte ma che non sono realmente eh, rimasta soddisfatta del risultato, e, e perché mi sentivo molto robotica nella maniera in cui parlavo, troppo poco incline al, alle mie credenze, cioè all'essere naturali, all'essere genuini, all'essere se stessi, e questa sono... Io, sono anche io, questa è una delle mie sfumature appunto, di me che una volta ogni tot sente la necessità di colorarsi i capelli, non so cosa dirvi ragazzi. Però allo stesso tempo voglio i capelli lunghi e quindi non posso più fare troppe cazzate sopra. Ma bando alle ciance, perché sono qua e perché sto parlando davanti appunto a un... una camera. Eh... Perché uh, finalmente voglio iniziare a dedicarmi di più sui social, voglio iniziare a condividere la realtà che io sto vivendo, in quanto um, io sia da ormai 4 anni una nomade e ne sono super orgogliosa di questo, e, um, ma partiamo dal principio, voglio rispondere a alcune domande basi per dare un'idea un generale di chi sono e di cosa vi farò vedere su questo canale. Io sono Elai in arte, Elai Sweet Art, eh, ho 22 anni, quindi sono giovanissima. La maggior parte delle persone che incontro no, mi dicono che non dimostro la mia età. Credo sia dovuta dal fatto che sono una persona per la maggior parte pacata e tranquilla, cioè nel senso io non ho bisogno di fare 3.000 acrobazie per farmi notare, ma eh, preferisco appunto farmi notare per quello che ho dentro e ehm, trasmettere ehm, felicità, connessione, supporto alle persone che io incontro giornalmente. Io sono italiana, 100%, ho parte della mia famiglia che è eh, francese ma non di sangue eh, perché mio zio, diciamo, è una storia particolare, mio zio ha sposato la mia au pair, cioè la mia babysitter francese che eh, appunto mi, ehm, mi controllava e le mie sorelle quando ero piccola e adesso hanno creato una bellissima famiglia in Francia però io di origini sono 100% italiana eh, dove mi trovo attualmente? attualmente io mi trovo in Australia e eh, nella bellissima città di Melbourne non è la prima volta che io sono qua ma è la seconda perché un anno fa io già ero a Melbourne e ho deciso di tornare... Ehm, Uh, qui uh, diciamo per uh, perché sapevo che sarei stata bene e avevo bisogno di una pausa da tutti questi movimenti e, e da tutte queste energie che da quattro anni a questa parte entrano nella mia vita ma iniziamo gradualmente Io dico di essere una nomade da quattro anni perché sono quattro anni che io non vivo più in italia um, e molti si chiederanno Cavolo, ma sei così giovane? A che età hai iniziato a viaggiare? Ho iniziato a 18 anni, ovvero eh, alla prima occasione che io ho avuto di, di prendere e andarmene via. Eh, devo iniziare appunto da un ricordo non molto roseo, ovvero il ricordo della mia adolescenza. Io sono sempre stata una persona molto creativa, molto ehm, timida, eh, molto introversa e con tanta fatica nel comunicare, nel comunicare appunto verbalmente o eh, fisicamente con qualcuno um, e ho sempre trovato appunto tante difficoltà nel farlo e questo ha determinato l'inizio di una profonda tristezza che è nata dentro di me. Eh, io in Italia dai 0 appunto ai 18 anni mi sono sempre sentita in qualche modo sbagliata, eh, da, um, dal fatto che non riuscivo ad esprimere me stessa, non riuscivo a mostrare alle persone chi ero veramente, e, um, estremamente paura del giudizio delle persone, in quanto io vengo da un paesino piccolo eh, vicino a Vicenza, ovvero nella regione Veneto, um, dove eh, gli abitanti principali sono anziani, cioè sono dai, credo, dai... 60 anni in su, sì, e quindi mi sono sentita davvero tanto giudicata da qualsiasi cosa io facessi e eh, con giudicata eh, includo eh, tristemente sia estranei, sia gente che conoscevo o che conosco, che familiari e non voglio entrare troppo sul personale. Dunque, io da quando ho eh, appunto dieci anni sogno di andarmene, perché eh, vivevo in questo paesino estremamente razzista, estremamente bigotto, eh, estremamente chiuso di mentalità, dove una mente creativa come la mia... Stava esplodendo perché non riusciva a trovare il modo di essere capita, di essere sostenuta dalle altre persone e di essere protetta. Soprattutto eh, mi sono sempre sentita tanto giudicata, ho sempre avuto tanti giudizi negativi ogni volta che io facevo un passetto per cercare di fare conoscere la vera persona che, che sono. Ho iniziato a sviluppare questo sogno dell'andarmene, di. Cercare un posto e sperare che ci fosse un posto dove io potessi esprimere me stessa Ed essere libera ed essere felice di eh, fare vedere chi sono Fregandomene dei giudizi degli altri e, e diciamo che questo sogno si è un po' realizzato quando io a 18 anni dopo il mio diploma Me ne sono andata Me ne sono andata perché? Perché io avevo le necessità di esplodere Avevo le necessità di... Fare vedere chi ero, non ce la facevo più ad essere repressa in questo paesino piccolo ehm, dove qualsiasi cosa che facessi venisse eh, immediatamente sottolineata da qualsiasi persona attorno. Mm, e quindi sì, me ne sono andata in Spagna eh, collegandomi ai miei primi viaggi. Diciamo che con i miei genitori, fino ai 18, ho sempre visto... Eh, diversi paesi eh, ogni anno. Magari andavamo in vacanza in Croazia o eh, in Germania diciamo, o in Francia a trovare i nostri parenti e quindi diciamo che io le città europee le ho viste quasi tutte o comunque i paesi europei eh, li ho visti quasi tutti. E sono strafelice perché sono bellissimi e se non avete fatto un tour dell'Europa dell vi consiglio di farla perché ogni paese a parer mio ha, eh, è singolare, mh, ha delle particolari uniche al mondo e eh, l'Europa io adesso che sono andata via dall'Europa mi rendo conto che è, pff, è fenomenale. 18 anni mi sono diplomata sono partita e sono, ho scelto la spagna ho scelto la spagna in realtà abbastanza eh, a caso mm, e l'opzione più economica per partire e um, meno spaventosa tra virgolette era quella di fare pair, ovvero la ragazza alla pari la babysitter e, e quindi sì, sono partita come babysitter in spagna in quanto eh, una famiglia della Spagna mi ha contattato per, contattato per prima, abbiamo fatto un colloquio, ci siamo piaciuti e quindi ho deciso dopo un mese di partire e di andare eh, in quella famiglia. In Spagna sono poi rimasta un anno, ho fatto l'aupair eh, per tre mesi e diciamo che non è andata proprio come mi aspettavo, perché ricordo quei tre mesi in totale solitudine, ovvero io mi trovavo in un paese eh, che non era il mio, ero da sola, volevo solo tornare a casa, <ride> no vabbè, diciamo una cosa del genere, invece dopo mi sono reso conto che era il lavoro che non era adatto a me, ed era lo stile di vita non adatto a me, ehm, in quanto io stavo vivendo a casa di questi estranei, praticamente di questa famiglia che non era la mia, mi sentivo estremamente eh, fuori posto, perché non riuscivo ad essere realmente me stessa eh, ovviamente cioè fare per non è per tutti eh, appunto io eh, non mi sentivo a mio agio nello sbaricarmi nello stendermi eh, nel divano per esempio guardare della tv perché stava di fatto che quello non era il mio divano quella non era la mia tv e quella non era la mia casa insomma è un po difficile soprattutto quando sei così giovane a sentirti a tuo agio appunto in una casa che non è la tua ho avuto il coraggio di cambiare quella situazione, mi, uh, ho fatto diverse cose in Spagna e, e niente, sono rimasta un anno alla fine dei conti, sono rimasta un anno da sola è stata una challenge vera e propria perché non è stato sempre così semplice come... Uh, come magari ti fanno credere i social perché tu vedi queste foto di, dei viaggi bellissimo, questo, quello, blah, blah, blah, con la musichetta sotto però il, nel backstage c'è tanto di più e io nel mio canale YouTube voglio condividere anche il tanto di più <ride> voglio fare vedere il backstage, voglio far vedere cosa c'è dietro a tutti questi viaggi, questi spostamenti questa ok lascio tutto me ne vado perché non è così semplice uno dove li prendi i soldi, due ehm, dove lo prendi il coraggio, cioè ci sono tante cose da considerare e io voglio iniziare a condividerlo. Dopo la Spagna eh, sono tornata a casa per tre mesi ed ero veramente distrutta perché... Avevo bisogno di un break dalla Spagna però allo stesso tempo tornando in Italia sono caduta in una tristezza assurda perché mi ero ritrovata in un posto senza sapere bene cosa fare, non volevo rimanere lì e, e quindi mi è stato offerto da mio fratello eh, di partire un'altra volta e questa volta l'Australia. Eh, lui aveva i suoi sogni e mi fa guarda sei appena tornata da Barcellona io mm, ho deciso con il mio migliore amico di partire per l'Australia perché non vieni con noi e quindi sì ho deciso di raccattare un po' di soldi, ho lavorato per tre mesi in un bar come barista. Allora sono partita in realtà da sola perché mio fratello e suo amico sono partiti un mese prima di me e io ho preso il volo, il primo volo da sola per andare dall'altra parte del mondo e eh, anche questa esperienza ha cambiato la mia vita per sempre. Eh, perché eh, da quel giorno ad oggi io sono rimasta in Australia, ovvero sono tre anni più o meno che mi ritrovo qua, sono andata eh, da sola o in compagnia, chiamatelo come volete, ehm, contro una pandemia no eh, mondiale che è quello, il covid e sono sopravvissuta, sono più forte di prima e eh, ho superato tanti miei limiti, perché io e mio, mio fratello e il suo migliore amico in realtà ci siamo separati dopo poco, dopo poco. E... Io ho iniziato a viaggiare sia con amici nuovi che mi sono fatta, sia con ragazzi con cui sono stata, perché ho avuto due relazioni importanti qua in Australia, e, e un po' da sola. Quindi diciamo che ho visto un po' tutte le fette della torta. e Sono veramente soddisfatta di me, in quanto niente mi ha mai formato. Eh, io avevo un sogno e sono andata a prenderlo, a raggiungerlo, e sono super felice di me. Eh, quello che volevo vedere l'ho visto, ovvero... Um... Il mio sogno è di vedere non la vita da turista, cioè, perché andare eh, in vacanza, diciamo, un, un, due settimane eh, non lo so, a Gran Canaria, due settimane in Marocco, due settimane. Mh, in Grecia, quello che è, siamo capaci un po' tutti, tra virgolette. La vita da turista è bella sempre, perché non lavori, sei in vacanza, fai un po' quel cacchio che ti pare, ma eh, la vita che sto conducendo io da quattro anni a questa parte non è esattamente così. Io non sto qui in vacanza, sono qua e questa è la mia vita, sto vivendo qua, mi sto mantenendo da sola e da quattro anni, da quando ho 18 anni che mi mantengo da sola, eh, facendo diversi lavori e... Mi ritengo una persona coraggiosa e forte perché ha superato tanti ostacoli e, e ha capito che vuole farcela incondizionatamente dal um, fatto che io sia in compagnia o che sia da sola. In questo momento per esempio mi sto trovando... Um, Uh, per la prima volta in una casa in Australia e sono felicissima perché mi sono resa conto che dopo tre anni di uh, vita in ostello avevo proprio bisogno di un break, avevo bisogno di staccarmi dai backpackers e vedere dell'altro. Sono felicissima perché sto condividendo la casa con due australiani e sto conoscendo la vera cultura australiana. Cioè, eh, tra l'altro ho instaurato un bellissimo rapporto con uno dei due conquilini e mi sta facendo vedere un sacco di cose che... Um, I backpackers nemmeno considerano, perché ovviamente essendo uh, tutti viaggiatori, diciamo, tra virgolette, um, abbiamo tutti più o meno le stesse passioni e non è che conosciamo ovviamente i posti locals, mentre adesso orando in un posto dove ci sono solo australiani praticamente, mh, sto venendo in conoscenza di posti, di usanze australiane, cioè sto diventando una locals anch'io praticamente, una domanda che i miei genitori probabilmente stanno aspettando eh, risposta <ride> perché io in tre anni non sono mai tornata a casa in quanto abbiamo avuto due anni di covid ehm, più appunto quest'ultimo anno un po' incerto, hanno riaperto i confini quindi io in realtà adesso avrei la possibilità di tornare a casa solo che i voli costano davvero tanto ehm, e io sinceramente sto bene dove sto, cioè nel senso non ho voglia di tornare a casa perché sennò sarei tornata a casa ehm, e so che la mia felicità dipende da me, e devo ascoltarmi, devo sentire quello um, che il mio cuore, la mia anima, il mio corpo mi dice e sono felice di essere qua, resterò per sempre in Australia? Non lo so, ma non credo, eh, ho visto appunto tante cose dell'Australia e ho capito che non è il posto dove voglio vivere per sempre, eh, sì sono felice, sì sono serena eh, sono diventata una persona estremamente positiva, ho scoperto tanti nuovi hobby, ehm, appunto ho superato un sacco di miei limiti e sto migliorando sempre di più, sempre di più e sono carichissima. Um, e voglio iniziare anche a dare consigli di life coaching um, alle persone che mi seguono in quanto appunto mi ritengo una persona eh, che comunque ne sa qualcosa del, della vita e anche del vivere viaggiando, dello spostarsi, di farsi forza, eh, di essere convinti di se stessi avere confidenza in se stessi e in quello che la tua anima ti dice a te e, e quindi sì non vivrò per sempre in Australia non credo insomma ehm, perché eh, ho visto tante cose negative che magari ve ne parlerò in un altro video eh, dell'Australia le cose negative che ho visto io che non mi piacciono conosco persone che, ehm, che invece hanno deciso di sono venuti da lontano e hanno deciso di rimanere per sempre ognuno, sia ognuno è diverso ognuno ha le proprie eh, ragioni e io um, voglio condividere la mia esperienza, sono qua in Australia ed è uno spreco enorme non condividerlo con qualcuno perché appunto io sono qua, eh, posso vedere dei posti che magari non trovi su internet perché non è che trovi tutto su internet, anzi credo che le cose più fighe tra l'altro non le trovi su internet le trovi proprio perdendo... Perdendoti nei luoghi è una cosa che io amo fare, cioè cammino per le strade e mi perdo e scorpo dei posti favolosi. Tipo oggi, cagata, ho trovato questo posto che faceva i donuts, cioè tipo le ciambelline, e adoro. C'erano cioè, solo australiani, era bellissimo. Era proprio tutto, non lo so, di legno con i muri bianchi e le pitture, bellissimo. Ecco, e quindi sì. Seguitemi, supportatemi, spero che questo mio progetto piacerà alla gente e che vi venga voglia di condividere un sorriso, condividere la realtà perché anche come ho detto la vita non è solo felicità. Io qui in Australia non sono stata felice tutto il tempo, ci sono stati tanti ostacoli che ho superato e sono super fiera di me e sono pronta a condividere con voi questi ostacoli, condividere con voi le mie difficoltà, condividere le cose a cui devi pensare in caso tu decidessi di venire in Australia o decidessi di iniziare a viaggiare, per esempio, perché appunto, come ho detto, io ne so abbastanza, sono cresciuta e sto continuando a crescere ehm, in una vita da adulta eh, eh, prima del tempo, diciamo. ecco. E quindi sì, fatemi sapere, anche condividete questo video, mettete il like um, e fatemi sapere se vi emoziona la cosa, se volete saperne di più, se volete dei nuovi contenuti, io continuerò a postare su Instagram, sono attiva tutti i giorni, seguitemi, Eli Sweet Art. E per saperne di più di stile di vita equilibrato, consigli di vita, arte, perché io sono anche un'artista e faccio davvero tante cose, quindi seguitemi. E viaggi, viaggi, parlerò di viaggi, quindi ragazzi seguitemi e ci vediamo al prossimo video, un bacio!